Parto cesario. Tutto quello che c'è da sapere. Quindi che cos'è il parto cesario? Qual è la differenza tra parto cesario programmato ed emergenza? Quali sono le controindicazioni? Cosa fare dopo un parto cesario? Quali sono le possibili complicanze e i rischi di un parto cesario? E parto naturale dopo parto cesario. Bene, queste saranno tutte le informazioni che Maria Chiara, ostetrica, vi offrirà in questo video. Ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo rapidamente. Io sono Matto Silva, osteopata pediatrico e fondatore di Iule, centro materno infantile in provincia di Monsebrianza, E io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, ostetrica dal 2013. Mi occupo di accompagnare le donne e le coppie nel percorso nascita, e sia a casa che in studio, che online, con tantissimi videocorsi, dall'allattamento al corso preparto, al corso sul pavimento Pelle, che troverete sul sito assolutamente ci sarà proprio un'academy di professionisti del settore materno infantile la cui missione è mostrarvi come favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita ora bando alle ciance ed entriamo nel vivo di questo video che è parto cesareo che cos'è il parto cesareo cercheremo di non terrorizzarvi con questo video ma di cercare di darvi informazioni il taglio cesareo è ehm, in un intervento chirurgico eh, dove il cucciolo non nasce per vie naturali, quindi attraverso un parto spontaneo, ma viene estratto chirurgicamente dall'addome materno. Eh, è ovviamente un intervento chirurgico, quindi ha bisogno di alcune eh, condizioni e alcune indicazioni perché questo venga fatto. Grazie mille, Maria Chiara. Seconda domanda: parto cesareo programmato? o d'emergenza. Qual è la differenza? Allora, questa è una grandissima differenza, nel senso che noi possiamo fare un taglio cesario eh, programmato, cioè decidere anticipatamente in corso di gravidanza che sia necessario eseguire un taglio cesario e quindi farlo un po' prima di solito della fatidica data presunta del parto, cioè di compiere 40 settimane eh, e di fare quindi un taglio cesareo fuori travaglio oppure di dover fare un taglio cesareo non programmato, cioè non avevamo pensato di farlo e quindi lo facciamo in maniera urgente o perché ci sono delle condizioni urgenti che mi richiedono la nascita immediata di questo piccolino o perché stiamo travagliando e in corso di travaglio ci sono delle alterazioni per cui dobbiamo cambiare la via della nascita. Ovviamente sono degli interventi molto diversi con dei rischi e delle implicazioni molto diverse. Perfetto, Maria Chiara. Quali sono però le indicazioni nel fare un taglio cesareo? Ok, intanto diciamo, ci diciamo che per fare un taglio cesareo, così come qualsiasi intervento chirurgico maggiore, servono delle indicazioni, cioè non possiamo farlo da nessuna linea guida per scelta materna, perché io decido che preferisco partorire con taglio cesareo, perché ci sono dei rischi, delle implicazioni sulla salute materna e neonatale, quindi ci deve essere un'indicazione clinica. Di solito questo è legato a una problematica del bambino, quindi ci sono delle patologie, delle anomalie che non permettono la nascita per via naturale. Oppure ci possono essere delle problematiche, delle patologie materne, per cui ho una mamma con una grave preeclampsia, o una mamma con una uh, alterazione importante nel suo equilibrio uh, funzionale di tantissimi organi per cui devo anticipare la nascita e quindi devo scegliere di far nascere il bimbo per via chirurgica perché questa è la via più sicura rispetto al parto spontaneo nelle sue situazioni. Premetto che l'Italia è il secondo paese al mondo ad oggi, secondo paese al mondo per numero di tagli cesare, vuol dire che nel mondo, in qualsiasi altro paese tranne il Brasile, fanno tutti meno tagli cesare di noi. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di rivedere un attimo la nostra programmazione, la nostra organizzazione e anche l'informazione che diamo alle donne, eh, perché il taglio cesareo eh, è ovviamente un intervento chirurgico maggiore e non può essere considerato più sicuro rispetto al parto spontaneo se non ci sono delle indicazioni dobbiamo un po' invertire la rotta, tant'è che la comunità scientifica ha dato tantissime raccomandazioni in questo senso, per cercare invece di sostenere, di aiutare, eh, di favorire le donne e l'assistenza ostetrica nel proteggere il parto naturale laddove ovviamente possibile. Infatti Maria Chiara, quali sono le complicanze e i rischi di un parto cesareo? Allora, un parto cesareo, così come la maggior parte degli interventi chirurgici, porta con sé una serie di rischi. Intanto, per poterlo eseguire dobbiamo fare un'anestesia, eh, un'analgesia, e quindi ci sono tutti i rischi legati a, alla somministrazione di questi farmaci. Ci sono dei rischi legati all'esecuzione stessa dell'intervento, quindi c'è un rischio, seppur basso, di lesione degli organi vicini, l'utero, a fine gravidanza si appoggia a tutti gli organi eh, addominali per cui c'è il rischio di lesione alla vescica, di lesione accidentale all'intestino o di creare delle eh, particolari problematiche all'interno dell'addome di questa donna. Ci sono i rischi legati al post-intervento, cioè i rischi legati a un'infezione che può avvenire nell'utero fuori dall'utero o sulla sutura ci sono i rischi legati all'aumento di emorragia cioè il maggior rischio è che questa donna perda tanto sangue e addirittura che sia necessario l'asportazione dell'utero ovviamente questo è uno dei rischi maggiori e quindi più rari ma è comunque presente dopo taglio cesareo così come dopo tutti i principali interventi maggiori, in la parotomia, cioè dove apriamo la pancia, apriamo il corpo, ehm, c'è un rischio che si formino aderenze, cioè che strutture diverse del nostro corpo si colleghino fra di loro e che quindi mi diano dolori, problematiche anche a lungo termine, anche sganciate da quello che è la funzionalità dell'utero e poi ci sono i rischi legati invece alla funzionalità vera e propria di quest'utero che comunque avrà una cicatrice al suo interno e quindi sulle gravidanze successive aumenta il rischio di aborto perché se la gravidanza successiva si va a impiantare su quel punto dell'utero dove c'è la cicatrice non trova tessuto idoneo per crescere e rimane comunque un eh, un importante impatto sulla eh, scelta, sulla pianificazione familiare di quella donna perché noi sappiamo che ripetere un taglio cesareo su un taglio cesareo precedente ha tutti questi rischi aumentati, quindi comunque quella donna non potrà scegliere di fare eh, magari più di due o tre figli. Eh, queste sono delle complicanze, delle indicazioni mh, comunque che dobbiamo tenere presenti e ci spiega perché il taglio cesareo è un intervento che grazie al cielo si esegue oggi nelle nostre sale parto in maniera molto eh, frequente, in maniera sicura, eh, ma che deve essere fatto davvero solo quando è strettamente necessario. Ci sono poi anche delle problematiche che possono insorgere non tanto sulla donna ma anche su questo bambino perché non nascendo da parto spontaneo diciamo che non riceve un po' tutto quello stimolo legato al travaglio che eh, sappiamo essere preparatorio rispetto a tutte le sue competenze respiratorie, non viene stimolata tutta la sua eh, testolina quindi eh, ad attivare il primo respiro e i suoi polmoni non vengono compressi passando attraverso il canale del parto. Questa è una cosa molto preziosa perché in questo viaggio di compressione i polmoni vengono svuotati da un liquido che è presente all'interno dei polmoni fetali che non è liquido amniotico ma è un liquido polmonare eh, e che permette al cucciolo di iniziare a respirare meglio per cui i bimbi che nascono da taglio cesareo più frequentemente manifestano difficoltà nell'attivazione respiratoria, cioè che chiedono dell'assistenza eh, ventilatoria per poter partire a respirare. E poi ovviamente spesso non vivono quel primo contatto estremamente benefico del pelle a pelle tra la mamma e il suo cucciolo che eh, offre al piccolino tutta quella salute immunologica, batteriologica che sappiamo essere preziosa per la sua salute a lunghissimo termine. Quindi il taglio del è importante eh, si esegue in maniera sicura solo quando è necessario dopo questo bellissimo approfondimento fatto da Maria Chiara un approfondimento che volevo fare io o meglio una chicca che vi voglio dare rispetto alle aderenze da cicatrice e da taglio cesareo rispetto a quello che ha detto prima Maria Chiara è che ovviamente voi pensate che quando avviene un taglio cesareo andiamo a tagliare uno spessore così di muscolatura addominale più la muscolatura dell'utero che comunque è bello spesso e quando poi viene ricucito ovviamente quella cicatrice non sarà liscia come dove non c'è stato un taglio ma sarà un pochettino grumosa, un pochettino aderente come quando vi sbucciate purtroppo la... quando si riforma è un po' di aderenza, non è così liscio e elastico Proprio per questo a livello osteopatico una volta che la cicatrice si è rinsaldata e non ci sono eventuali problematiche nell'andarla a trattare è molto importante andarla a massaggiare sia superficialmente dove già potremmo sentire dei grumi o comunque una sensibilità maggiore da parte della donna sia un pochettino più profondamente a livello poi delle pareti addominali magari a livello uterino per rilasciare bene la muscolatura che può essere un pochettino più contratta, più tesa dato da, ovviamente dal taglio che c'è stato e ritrattare anche tutta la parte intestinale qualora si siano create ulteriori aderenze bene, questo è un inciso che ci tenevo tantissimo anche perché tutte queste assimetrie in un taglio che comunque è bello ampio e profondo possono creare anche delle alterazioni a livello posturale che a lungo termine possono creare magari anche non solo dolore anteriore ma anche magari un dolore a livello lombare a livello lombo sacrale, che ovviamente non è mai bello avere e prevenire è centomila volte meglio che curare parola di osteopata detto ciò l'ultima domanda a Maria Chiara è parto naturale dopo parto cesareo il parto naturale dopo parto cesario è possibile udite udite possiamo partorire spontaneamente dopo aver subito un taglio cesario e queste sono delle raccomandazioni abbastanza nuove dalla comunità scientifica perché una volta si diceva ho fatto il taglio cesario, devo rifare per forza il taglio cesario sulle gravidanze successive e questo chiaramente aumentava ancora di più i tassi di taglio cesario. si chiama VBAC vaginal birth after cesarean section ed è possibile quando ci sono alcune indicazioni quindi informatevi, trovate intanto una struttura che ehm, eh, faccia frequentemente, che sostenga, che supporti i VBAC perché saranno in grado di darvi delle informazioni assolutamente aggiornate e veritiere e se non vi fidate di quello che vi dicono trovate una struttura che ehm, vi dia delle informazioni aggiornate perché è assolutamente possibile e protettivo rispetto alla la vostra salute a breve, a medio e a lungo termine e rispetto a quella del vostro bambino. Fantastico, il nostro trattato sul taglio cesareo, o meglio il trattato di Maria Chiara con un piccolo contributo di Mattosilo osteopata pediatrico è giunto al termine. Noi vi ringraziamo e ci abbiamo messo tutto il nostro impegno per creare questi contenuti informativi per voi. Vi invitiamo a venirci a trovare sul nostro sito web mattosilo osteopata.com e dove troverete tutti i videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale per vedere tutti i nuovi video che arriveranno e che vi saranno certamente utili e che dire, ci vediamo nel prossimo!